Per il 47 video sul benessere sessuale, oggi provo a rispondere a una domanda che mi è arrivata ormai qualche settimana fa, ho risposto un po' lentamente per colpa delle feste: ma sul tema del, della famiglia, del quanto è possibile, se è possibile, essere apprezzati eh, anche senza creare una famiglia. Che è una domanda eh, assolutamente eh, eh, comune. Che fanno tante persone che a volte nella vita può capitare a tutti di farsi, ma a cui è complicatissimo rispondere e su cui ero tanto indeciso sul se dare una risposta in due righe o scrivere cinque pagine come ho fatto. Alla fine ho optato per la seconda opzione, perché è difficile rispondere in maniera sintetica a un concetto così ampio come questo. Cioè, è una domanda, è una domanda fantastica perché va a coinvolgere quasi tutti in un qualche momento della vita la maggior parte delle persone si sono chieste poi se davvero eh, volessero oppure no eh, mettere su famiglia o la maggior parte delle persone hanno avuto qualche pressione su questo tema sul mettere su famiglia avere figli ma eh, o sulle aspettative sulle tempistiche nel quanto velocemente fare determinate cose arrivare a determinate tappe ad oggi nel, nel 2022 questa cosa poi viene sentita ancora di più eh, come una pressione dietro a un mondo che va veloce con un sacco di competitor e persone che vanno più veloci di noi nel fare le cose e io ho voluto per quanto possibile provare a centrare e a focalizzare la mia risposta sul tema degli stereotipi, sul quanto alla fine quello sia uno stereotipo, quello dell'idea che ci si debba per forza fare una famiglia o avere dei figli per essere apprezzati, per far parte della società, per stare nel mondo civile. Però è uno stereotipo che ha un determinato modo di funzionare e forse prima di dirci che questi stereotipi siano giusti o sbagliati vale la pena spendere due parole, o poco, poco, poco più di due parole, per cercare di porre attenzione a come funzionano gli stereotipi. Perché fondamentalmente gli stereotipi ci sta, che già per definizione forse possiamo dirci quando diciamo qualcosa stereotipata stiamo intendendo che una cosa sia un po' sbagliata, no? Eh, uno degli aspetti principalmente negativi del fatto che uno stereotipo sia sbagliato sta nel fatto che lo stereotipo tendenzialmente è impersonale, non tiene conto della persona che c'è dall'altra parte, ma è un criterio generale di cui però noi siamo intrinsi, cioè nella nostra società nella nostra cultura è piena di stereotipi l'idea di dover essere desiderabili l'idea di che, che viaggiare debba essere bello che debba piacere che debba arricchire in qualche modo le persone eh, che si debba essere virili che si debba essere femminili che si debba essere felici no come se uno da, de, debba avere l'obbligo di sentirsi felice e di essere il più felice possibile che è anche una cosa bella però contemporaneamente per alcune persone a volte lo vivono come un'ossessione io non sono abbastanza felice e non posso vivere la vita se non sono almeno più felice di un tot o la realizzazione no a un certo punto si è iniziato a creare l'idea dello stereotipo dell'idea che tutti si dovessero realizzare e che si dovesse per forza ottenere chissà quale conseguimento chissà quale traguardo per sentirsi realizzati nella vita altrimenti la vita quasi non era degna di essere vissuta se non ci si realizzava e queste idee fondamentalmente sono tutti degli stereotipi, sono tutti negativi, ma sono tutti anche positivi, cioè distinguiamo. Gli stereotipi hanno dei lati sia positivi che negativi. Proviamo a vederli guarda, considerando da un lato o dall'altro, no? Cioè, lo stereotipo, prima di tutto, ha eh, dei, dei lati negativi, ok? Eh, ma ha dei lati negativi che, se, se fossero l'unica predominante, l'unica caratteristica, tendenzialmente allora questi stereotipi sarebbero già scomparsi da un pezzo. Se fossero soltanto negativi, non è che siamo intelligenti noi che diciamo eh bisogna togliere gli stereotipi, non bisogna avere stereotipi, tutti gli altri sono cretini che non hanno fatto fino adesso. Se gli stereotipi esistono, è perché in qualche modo esiste un meccanismo che li perpetra e. Questo meccanismo spesso e volentieri eh, si basa anche su quelli che sono quelli che in psicologia vengono definiti vantaggi secondari, cioè dei meccanismi, eh, cioè del, delle conseguenze della, della cosa che viene fatta, che magari eh, è una cosa negativa, però ha un qualche vantaggio secondario, cioè involontariamente mentre lo sta facendo otteniamo anche qualcosa. Che, qualcosa che otteniamo fa sì che si porta avanti venga portato avanti quel comportamento negativo. Per esempio, lo vediamo quando le persone che fumano o le persone che che ne so, magari eh, si abbuffano di gelato, no? Dicono ok, eh, sto facendo qualcosa che è negativo per la mia salute, per i miei polmoni o per il mio colesterolo, però c'è un vantaggio secondario nel fatto che mentre fumo mi concentro sul sapore della sigaretta e mi distrago e questo mi aiuta a sentire un certo benessere emotivo eh, o con il gelato che mi fa ingrassare e se lo mangio troppo e costantemente alla lunga morirò però contemporaneamente eh, è un qualcosa che in quel momento è piacevole e mi aiuta magari anche lì ad alleggerire rispetto eh, non so di appesantisca mi aiuta ad alleggerire rispetto ad altri dolori o altre difficoltà emotive o semplicemente un momento piacevole che desidero di regalarmi e quando succede questo, quindi è utile effettivamente cercare, di par parlando di stereotipi, di mettere attenzione a quali sono i vantaggi secondari, gli aspetti positivi che in qualche modo fanno sì che un qualcosa di negativo in qualche modo venga portato avanti. Perché lo stereotipo, sì, è impersonale, come sì, è invadente. Cioè, è un qualcosa. E in cui le altre persone, le persone che subiscono lo stereotipo si sentono invase dal qualcun altro che gli dice come deve vivere, come si deve comportare, che cosa deve fare, eh, deve, quindi deve mettersi su una famiglia e magari ci sono anche argomentazioni che vengono utilizzate in merito, no cioè l'idea del eh no, ma devi mettere su famiglia perché l'essere umano è un animale sociale, tutte le persone normali hanno un, una rete di relazioni, non ti puoi fare i fatti tuoi, non è giusto, eh, quasi come se gli dovessi qualcosa per il fatto di dover... Un po per proseguire su certe tappe eh, evolutive sociali per diventare una persona migliore e quando succede questa cosa, quello che viene fatto, effettivamente quello che è negativo dello stereotipo è il fatto che essendo impersonale ed essendo una invasione dell'altro è un processo invalidante cioè è un qualcosa che va a minare la validità di quello che l'altra persona pensa di se stesso è una cosa. È questo processo, è un meccanismo basilare dell'interazione educativa e se fatto in maniera sana, ovviamente è qualcosa che permette alla persona di migliorarsi: cioè, capisce di star sbagliando qualcosa, se sto scrivendo qualcosa, la mia calligrafia è illeggibile. Spero che un qualche maestro, un qualche professore mi farà notare che guarda che stai sbagliando comportamento, scritto così non si capisce niente, se lo fai diversamente invece diventa leggibile e in quell'aspetto mi si sta si sta minando l'idea che io, al momento, stai scrivendo bene, mi viene minata quella mia convinzione del fatto che non sto facendo bene e mi correggo. E quando viene fatto all'interno di un processo educativo è una cosa sana. Spesso però invece, quando parliamo di queste invalidazioni legate a stereotipi, questo non viene fatto in un contesto... Educativo, o meglio, viene fatto con un intento educativo, però fatto da persone che seguono il loro criterio edu ed educativo, quindi seguono la loro idea di come gli altri dovrebbero essere. E lì si apre un mare di possibilità. La persona che quindi mi dice che dovrei mettere su famiglia, o che dice alla persona che mi ha scritto che dovrebbe per essere apprezzato, dovrebbe avere figli, eh, quando fanno questo stanno cercando di educarlo qualcosa. L'intenzione quindi è però di cercare di in qualche modo migliorarlo come persona. È un tentativo lodevole, non è una cosa negativa, è un tentativo di fare del bene a qualcun altro, un tentativo di partecipare in maniera positiva alla sua vita. Il problema non è tanto il fatto di fare questo tentativo, è poi su che cosa lo si prova a migliorare, perché forse quello che si sta provando a fare non è poi necessariamente un miglioramento, potrebbe essere anche un danneggiarlo. Infatti quando succede che un'invalidazione è negativa, eh, avviene soprattutto quando va a minare delle idee che la persona ha di se stesso su un qualcosa, su cui la persona poi è particolarmente fragile. Cioè se una persona ha delle convinzioni su di sé sufficientemente salde, sufficientemente robuste in cui è convinto di quello che sta facendo, di quello che è, di quello che vuole fare, allora gli altri possono dire quello che vogliono, questa cosa più o meno potrebbe anche eh, non scalfire in alcun modo. Però quando una persona invece è fragile rispetto a quello che pensa di voler fare o quello che pensa di voler essere, in quelle occasioni invece un pensiero sul come dovrebbe essere può diventare rovinoso. Può andare a danneggiare estremamente la salute e il benessere di una persona e questo soprattutto in adolescenza, che è una delle fasi critiche in cui la persona costruisce un po' la propria identità, il proprio stare al mondo. In quelle fasi lì a volte effettivamente... Le invalidazioni, il come si deve essere, rischiano di danneggiare e compromettere quasi del tutto l'identità di una persona. Quando succede questo, quindi, quello è uno stereotipo che va a creare un danno, va a invalidare la persona nel modo in cui altrimenti sarebbe riuscito a stare, a essere e a creare una propria identità personale. Quello è un lato negativo, assolutamente sì. Ma come dicevo c'è anche qualche lato positivo, che sia nel tentativo di motivare l'altro a prendersi cura di sé, a fare qualcosa in più per se stesso, al educarlo a avere un comportamento, uno stile di vita più sano, secondo l'idea dell'educatore poi, che è sempre magari discutibile, ma poi consideriamo che poi lo stereotipo ha anche un vantaggio, no? cioè la persona che usa lo stereotipo verso qualcun altro ha il vantaggio di risparmiare energie. Quando uno ragiona sugli altri in termini stereotipi, fa ragionamento un po' impersonale, ma quindi significa che non si mette a fare un test di personalità a tutte le persone che incontra, semplicemente va un po' a grande a spanne e pensa che solo perché appartengono a un gruppo, un'etnia, una fascia della popolazione, a un genere o qualunque altra categoria, allora probabilmente si potrà aspettare un determinato tipo di cosa, perché sono vestiti in un certo modo, eccetera. E questa cosa qui è un risparmio energetico, no? un tentativo di... Eh, prevedere il comportamento altrui sulla base di informazioni quasi nulle perché poi in realtà io non so come l'altra persona si comporterà però in qualche modo in quel caso eh, sto risparmiando energie e questo ha una sua funzionalità è utile cioè che quando io cammino per strada io posso aspettarmi che tutti gli automobilisti tendenzialmente non mi investiranno mentre io sono sul marciapiede questo è uno stereotipo sociale basato sulla mia idea che chi ha, sta guidando, probabilmente mi auguro avrà una patente e quindi tendenzialmente mi auguro che conoscerà e rispetterà il codice della strada. Non sarà uno psicopatico che va a investire volontariamente i passanti e con questo stereotipo io cammino rilassato senza neanche guardare le macchine per la strada. È comodo, è molto comodo l'idea di poter prevedere cosa faranno gli altri è un po' un'illusione, però è molto comoda. Ed è utile cercare di stare anche su questo tipo di logica. È un vantaggio che offre lo stereotipo, questo. Come prima dicevo, che aiuta magari a motivare la persona a prendersi cura di sé secondo la propria idea di cura. Cioè, prendiamo il caso in cui si parli, per esempio, di peso corporeo: no? Mettiamo il caso che magari eh, voglia io spronare a una persona a, a prendersi più cura del proprio aspetto e della propria, della propria salute perché mi sembra che sia sovrappeso. E quindi eh, potrei fare un ragionamento sul BMI, sull'indice di massa grassa, e, di massa corporea e suggerire che magari oltre un certo numero, quindi forse è troppo. Forse per la sua salute essere sopra il mi sa, sopra il 35 ci sono dei rischi per la salute, potrebbe morire prima o poi, eh, per più prima che poi, purtroppo. E quindi io potrei farglielo notare: però comunque. Io in realtà non so niente della cartella clinica dell'altra persona, stare comunque utilizzando uno stereotipo nel tentativo di prendermi cura dell'altra persona. Versus la cultura del, del body positive, del fatto di essere. Di star bene col proprio corpo. Che è una cosa sacrosanta, bellissima, è importante poter vivere in un corpo grasso senza che le persone rompano le scatole. E contemporaneamente, però, che ogni tanto capiti in determinati contesti che qualcuno anche mi aiuti a aver chiaro che. Forse nella mia, nel, nel mio stile di vita, nel, nel, nella mia salute ci potrebbero essere delle vulnerabilità che io ne sia consapevole è importante. E quindi c'è un punto d'incontro in cui, da un lato, mi vengono a rompere le scatole ed è negativo, dall'altro ci potrebbe essere anche un tentativo di prendersi cura dell'altro, potrebbe avere anche qualche tratto positivo questa cosa qua. Forse un aspetto da considerare, ritornando anche al discorso del devi aver figli, le persone hanno ragione a romperti le scatole perché avrai figli oppure no forse potrebbe essere utile considerare che se me lo dicono a martello tutti i giorni tutte le volte che mi vedono e non parlano di altro forse effettivamente quello è un po sgradevole come comportamento però che gli altri anche possano dirci possano ogni tanto tirare fuori questo argomento si sentano in confidenza sufficientemente in confidenza per magari tirare fuori questo tema anche quello ha un valore anche quello è un'utilità e parlando infatti di stereotipi la parte poi positiva dello stereotipo può essere ancora quando c'è questo tentativo più o meno grossolano di prendersi cura dell'altro. Diciamo che il limite principale dove poi quasi non si salvano gli stereotipi è nel momento in cui non passano dal provare a condizionare e a invalidare eventualmente il comportamento altrui al finire per invece non definire più il comportamento dell'altro ma quello che l'altro pensa quello che l'altro sente cioè in una società in teoria libera la libertà personale in teoria finisce dove inizia la libertà altrui e, ed è comprensibile che eh, io mentre cammino sul mio marciapiede possa presumere che gli altri non mi investiranno con la macchina però contemporaneamente quindi si parla di comportamento, previsione sul comportamento mentre io non è utile e non è educato che io abbia delle aspettative su cosa gli altri pensano e provano mentre fanno la loro vita nello stesso posto dove vivo anch'io. Ognuno ha diritto di pensare e sentire quello che gli pare e quindi quando le invalidazioni, gli stereotipi vanno sul tema di cosa uno pensa e cosa uno prova, li diciamo che mostrano la maggior parte dei loro limiti. Un conto è dire hai mai valutato la possibilità di avere figli o oh, ma ci stai pensando o oh, ma cosa ne pensi del fatto di mettere su una famiglia? Un conto è quello, è un conto dire: non sei una persona realizzata e non sei se, se non hai figli. Non capirai mai cos'è l'amore se, se, se, se non diventi genitore. Eh, non, non potrai mai far parte davvero della società se non, eh, non metti la testa a posto e non crei una famiglia. Quasi come se ci fosse appunto. Un qualcosa di da dover desiderare in quello. Che è tutto un altro discorso. Se devi, devi amare i bambini, perché sennò se non ami i bambini c'è qualcosa di strano. No, i bambini, anche a tanti genitori i bambini stanno sulle scatole. Non è tanto questione del fatto che poi uno li debba amare oppure no. È quello il discorso di volerli avere, forse è un ragionamento un po' più complesso di così. Però è anche poco ragionevole aspettarsi che tutti stiano lì a fare chissà quale ragionamento complesso nell'interagire con noi, quando magari hanno anche altre cose da fare o hanno anche un bagaglio di strumenti limitati per interagire con noi e per cercare di promuovere la conversazione, il rapporto su un livello più personale, più intimo. E forse questo pezzo va tenuto in considerazione. Lo stereotipo spesso non dovrebbe andare a toccare i pensieri e le emozioni, però spesso lo fa. Spesso eh, sfocia in questo tratto, in questo aspetto che è scorretto, ma che è comprensibile nel momento in cui i pensieri e le emozioni alla fine sono il motivo per cui mettiamo in atto determinati comportamenti e quindi non dovrebbe interessare alla società cosa pensiamo, ma alla società interessa cosa pensiamo perché poi è il motivo principale per cui ci comportiamo in un certo modo e quindi non dovrebbe interessare il fatto che io voglia sentirmi un bravo cittadino nel pagare le tasse dovrebbe interessare tanto che io le paghi a prescindere dal fatto che sia contento oppure no però rendermi felice di pagare le tasse diciamo che rende estremamente più probabile il fatto che probabilmente lo farò e quindi diciamo che darmi delle motivazioni valide, farmi sentire parte di un gruppo mettere un concetto di onore di felicità di desiderabilità intorno a questo eh, dire che pagare le tasse è sexy comprensibilmente può magari favorire questo tipo di comportamento ma alla fine la società quello che interessa è il comportamento non quello che c'è dietro quando c'è un ragionamento su quello che c'è dietro invece c'è un aspetto invalidante a prescindere da quale sia la questione su cui viene fatto infatti quindi lo stereotipo della famiglia poi è un argomento su cui per forza di cose quasi tutti hanno una loro idea più o meno stereotipata di cosa sia una famiglia oppure no perché quasi tutti Vengono dalla famiglia, sono stati nella famiglia e pensano che in qualche modo la propria famiglia sia rappresentativa di come dovrebbe essere eh, o come sono le famiglie, e anche chi non ce l'ha una famiglia pensa che ci sia un'idea generalizzata di come sarebbe dovuta essere, anzi, alcune volte chi non ha una famiglia ha maggior ragione ancora di più alla tendenza a idealizzare come sarebbe stata. Cioè alcune persone che non hanno un genitore o non hanno. Eh, entrambi i genitori a volte hanno un rapporto molto forte con l'idea del come sarebbe stato ancora più forte di come ce l'hanno. Tante persone che invece i genitori ce l'hanno e dicono: sì, ok, ce l'ho avuto, ma poi non è stato nulla di che, cioè non, è, non necessariamente sono per forza tutte persone memorabili le persone che fanno i genitori. E il fatto è che l'esperienza e la personalizzazione dell'esperienza è fondamentale per creare un rapporto personale, una cultura nel ragionare dietro certi temi. E certi argomenti. Purtroppo sono difficili da, da interiorizzare e da fare esperienza anche se riguardano tutti. Cioè, per esempio, alcuni stereotipi sul come mai dover avere una famiglia sono legati al fatto che se ti metti su famiglia, allora poi fai più parte della rete sociale, dell'ambiente, eh, ci sono delle relazioni significative che in qualche modo si creano in una rete sociale, eh, c'è un'idea un di quello che tu puoi volere per, per i tuoi figli e quindi quando ti interessi a come va la società, perché tu ormai comunque hai vissuto, però inizia a interessare il fatto di come vivranno le generazioni successive perché tuo figlio o tua figlia ne farà parte e quindi in qualche modo essere far parte di una famiglia ti rende più consapevole e convinto di una partecipazione sociale eh, e quindi eh, la società si deve interessare a questo per inserirti in un meccanismo eh, di cui sentirti coinvolto e così andrai più volentieri a, a votare o a fare volontariato o a fare delle cose che eh, ritieni si possono ritenere eticamente corrette da un determinato punto di vista è una possibilità come è una possibilità che ci siano determinati valori che proverai a promuovere quindi nel rapporto sociale all'interno della società perché spererai che eh, il, i, i tuoi figli quindi possano vivere in una società con quei determinati valori e quindi magari sarai più altruista, magari sarai meno egoista o avrai uno stile di vita il più stabile possibile per tentare di dare stabilità a dei figli che vorrai che possano crescere eh, in un modo sufficientemente eh, confortevole e agiato che è bene, è bella come cosa. Eppure uno dei, degli elementi fondamentali poi del... Del, del benessere familiare, del quanto una struttura eh, familiare sia sana, non è legato al necessariamente al quanto è stabile, eh, visto che posso, tutte le famiglie possono avere i loro alti e bassi e nei loro momenti di confusione, eh, non è legato al fatto che ci sono necessariamente alcuni valori o non altri, al fatto che ci si interessa della cosa pubblica, al fatto che ci siano chissà quante reti di relazioni, a volte queste relazioni sono così asfissianti che sono più un problema che altro se vogliamo mettere un criterio generalmente importante rispetto a cosa è sano in un contesto familiare tendenzialmente e questo sarebbe quindi importante fosse al centro degli stereotipi sulla famiglia è generalmente il tema della coerenza cioè che la narrazione e la cultura e il riferimento anche con tutte le sue varietà con tutte le sue particolarità all'interno di un contesto familiare abbia una sua coerenza che riesca a dare spazio alle necessità dei vari membri della famiglia stessa e una cultura quindi perché sia coerente deve essere sufficientemente ampia da riuscire a includere quelle che sono poi le necessità dei singoli membri che ne fanno parte. Una cultura troppo selettiva, troppo specifica, troppo eh, incuriata e infossata su determinati argomenti tendenzialmente non sarà mai inclusiva abbastanza da coinvolgere davvero le necessità dei suoi membri e quindi finirà per non essere del tutto sana o per eh, essere eventualmente patologica anche perché l'idea di poter prevedere gli altri e come gli altri si comporteranno soltanto perché hanno dei figli è una bella illusione però poi contemporaneamente se uno va a guardarsi le, le statistiche su dove avvengono i crimini e vedesse che eh, una percentuale abbastanza significativa di, di reati accadono dentro il contesto familiare allora forse rivaluterebbe un po' questo stereotipo e penserebbe che non è necessariamente così e quindi, in soldoni, fondamentalmente cosa significa tutto questo discorso? Io ho incentrato la mia risposta sul tema degli stereotipi, perché penso che eh, sia importante effettivamente riuscire a metterlo a fuoco per capire quanto la, la richiesta di approvazione eh, e l'approvazione che si riceve eventualmente per il fatto di assecondare uno stereotipo sia comunque un'approvazione di cui forse non è così necessario che noi eh, abbiamo bisogno e aver bisogno di, questo, di questa approvazione forse è anche collegato a una propria personale fragilità è comprensibile che noi si voglia un certo grado di approvazione anche dalla nostra rete sociale però allo stesso tempo saper essere autonomi da tutto questo è fondamentale saper avere un certo grado di autonomia, saper avere un certo grado di convinzione nelle proprie idee, propri, nella propria sfera emotiva, nel proprio modo di comportarsi è importante e quindi cosa facciamo? Aboliamo gli stereotipi? Secondo me no. Cioè, il discorso, effettivamente, volge quasi tutto nel vedere gli stereotipi come qualcosa di negativo e quindi avrebbe anche un, un qualche senso l'idea del così negativo e allora tiriamoli via. però ci sono quei dati positivi del fatto che sono un risparmio energetico per il ragionamento sugli altri, sono un modo per prendersi anche cura degli altri, sono un modo per interagire, sono un modo per stare, eh, fare in qualche modo gruppo in, in un. Modo che non necessariamente deve essere patologico non tutto deve essere fare una baby gang può anche essere fare una, una, un, un gruppo sociale basato su alcuni valori comuni o sull'idea che ci possano essere alcuni valori comuni alcuni stereotipi che in qualche modo accomunino eh, non è una cosa così negativa e la cosa importante non è tanto che gli stereotipi smettano di esserci ma che esista una cultura sufficientemente, sufficientemente educata sul tema dello stereotipo, così che lo stereotipo riesca a essere abbastanza ampio da includere un maggior numero di persone, e comunque che riesca a esserci per eh, alleggerire alcune piccole questioni quotidiane. Quando crediamo agli stereotipi, a volte c'è il rischio che... Eh, tutto un genere di persone sembrino vittime e tutta un'altra genere di persone sembrino carnefici e diventa motivo per farsi la guerra forse potrebbe essere più corretto dirsi che tutte le persone a volte in determinati contesti tendono a essere vittime e carnefici in percentuali diverse e iniziare a valutare poi le singole persone per quello che sono senza fare dei ragionamenti troppo generalizzati potrebbe essere utile ma avere comunque qualche stereotipo qualche idea grossolana semplice, su cui non basare delle scelte fondamentali, ma su cui orientarsi, è utile per favorire anche l'interazione con l'altro e per non rendere troppo onerosa e troppo faticosa l'interazione con tutte le persone che incrociamo, che però siano degli stereotipi educati, e inclusivi, che considerano eh, i temi eh, perlomeno noti che sono a nostra disposizione, che sia nostro dovere per quanto possibile cercare almeno un po' di... Di informarci e di educarci alla partecipazione sociale senza aspettarci che la società debba necessariamente venirci incontro in qualunque cosa, ma senza aspettarci anche che la società non pretenda un minimo di competenza nella sua partecipazione e quindi. Cercare di venirsi incontro avrebbe senso, cercare di regolamentare con la cultura, quindi il tema dello stereotipo è importante ed è una cosa da fare da un punto di vista educativo. Da un punto di vista educativo a tanti livelli, che si parta dal percorso formativo obbligatorio, dal, dal percorso scolastico, poi successivo, dalla cultura del, sui posti di lavoro, nell'ambiente professionale, dalla cultura nel, nel senso di aggregazione, cioè dalla politica. La politica solitamente, purtroppo, eh, diventa spesso uno dei contesti eh, di dove si fa raccolta, raccolta di benevolenza e, e di. E di opinioni nel modo più stereotipato e gretto possibile e, e mi raccomando io non, mi, non mi sto riferendo al fatto che qualcuno lo fa di più di qualcun altro e in un certo senso lo fanno un po tutti c'è chi lo fa in un modo un po più un po più colto però alla fine il fatto di fare dei messaggi grossolani generici è una cosa molto frequente e non è sbagliato sempre non è del tutto sbagliato sta a noi Riuscire per quanto possibile nel nostro piccolo a non essere troppo stereotipati con gli altri e a cercare di fare in modo che gli stereotipi, gli stereotipi altrui ci tocchino fino a un certo punto. Per fare questo, per riuscire a rispondere a tutto questo, serve cultura: cultura del, dell'identità, del benessere emotivo, del come funziona la società, come funziona il mondo, del cercare di partecipare a tutto questo in una maniera sensata. E nel caso in cui si facesse troppa confusione su questo, anche lì invece che intestardirsi a cercare di cambiare il mondo eh, è utile forse cercare di trovare il proprio modo di vivere in accordo col mondo mentre lo si cerca di sfumare nelle su nei suoi dettagli facendo il possibile facendo il possibile per trovare spazio per essere liberi nel proprio modo di pensare e di sentire e per potersi comportare in un modo sia sensato rispetto ai propri gusti rispetto a quello che si desidera fare nel rispetto della libertà altrui sia in accordo a quello che la stessa società invece alcune volte chiede, considerando che non esiste nessuna legge che chieda a nessuno di mettere su famiglia, e di avere figli, ma allo stesso tempo è un desiderio che sarebbe lecito e comprensibile che molte persone desiderino e che eventualmente tutti quelli che desiderano questa cosa possano essere messi nelle condizioni magari di cercare di, fare questa, di, fare, di ottenere questo risultato entrambe le cose sono importanti, sia non rompere le scatole a chi non vuole figli, sia cercare di aiutare chi ne vuole e il fatto che ci siano stereotipi su questo tema è importante che non danneggi chi è fuori dallo stereotipo ma allo stesso tempo è importante che provi per quanto possibile ad aiutare chi invece vuole farne parte, vuole esserci è un discorso difficile da fare in maniera netta perché probabilmente non esiste una risposta netta esiste invece un cercare di Trovare un modo eh, educato e sensato e... e sano di vivere e di convivere con questi temi che sono complessi, durano da millenni, dureranno ancora per millenni e forse non sono cose che troveranno una soluzione all'interno del nostro ciclo di vita, però chi lo sa, secondo me in questo periodo stiamo facendo passi da gigante nell'affrontare cose di questo tipo. Eh, mi raccomando il benessere emotivo, il saper stare a contatto in maniera sana con le proprie emozioni, con i propri pensieri è un ottimo modo per riuscire a poter vivere anche le pressioni, le pressioni esterne senza vivere necessariamente con invalidanti perché non permeno nel creare confusione all'interno ma diventano un qualcosa di stressante a cui eventualmente possiamo anche rispondere trovando un contesto più sano in cui vivere con persone che condividono anche i nostri valori. E ce n'è un po' per tutti, direi. Se cerchiamo, se cerchiamo, là fuori ci sono persone che condividono un po' tutte le idee a seconda di eh, alcune più frequenti di altre, ma eh, si può trovare un po' di tutto. La mia risposta spero quindi che sia chiara. Eh, io spero di non essere stato troppo prolisso, troppo confusionario. Eh, C'è anche un testo di accompagnamento a questo, a questo video che è su dottorvalerio.com. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.